Ciao a tutti e benvenuti a questo primo episodio di Final Cut Pro X Max Tutorial. Ho deciso di realizzare dei brevi filmati per condividere le esperienze e le soluzioni ai piccoli e grandi problemi che ogni giorno affrontiamo nel nostro lavoro. I software di montaggio permettono di arrivare al medesimo risultato utilizzando differenti metodiche, lasciando il montatore un'estrema libertà di azione. Alcune funzioni pensate per uno specifico poi possono essere utilizzate anche in altri ambiti. È per questo che la conoscenza e la piena consapevolezza di un software sono importanti quando dobbiamo risolvere un problema o dobbiamo scegliere un workflow che poi condizionerà magari l'intero processo della nostra post-produzione. In questo primo episodio vediamo come la Compound eh, può rivelarsi molto utile nella gestione dei titoli sottopancia che si ripetono all'interno di un programma televisivo. Vediamo in questo caso un talk show, un programma televisivo dove c'è un ospite e all'interno di questo blocco di 30 minuti abbiamo una titolazione dedicata con un'animazione. Avremmo potuto usare tranquillamente una, un titolo animato, questo è un titolo che diciamo di quelli di default di Final Cut, è stato solamente modificato a livello grafico e invece è stata usata una compound cioè il titolo è stato inserito dentro una compound questo perché visto che il titolo ricorre più volte essendo un classico sottopancia ce lo ritroviamo in più punti del nostro montato esattamente in quattro punti differenti del della trasmissione potrebbe capitare che anche se noi abbiamo già preparato il sottopancia e, e ci sembra anche corretto arrivi qualcuno che ci dice dopo che abbiamo montato tutto che il sottopancia non è corretto che va cambiato qualcosa ad esempio va cambiata la dicitura lui è comunque per Luigi Bersani ma non più deputato PD ma deputato del Partito Democratico allora noi Apriamo il compound all'interno del nostro browser e qui siamo dentro il compound dove c'è invece la clip del titolo, la semplice clip del titolo e basta, non c'è altro. Andiamo a modificare deputato PD, andiamo a scrivere partito democratico, aggiungiamo anche deputato del. A questo punto facciamo un aggiustamento grafico perché ci ritroveremo con la scritta fuori, quindi la mettiamo, che so, qua. Verifichiamo se tutto funziona nell'animazione all'interno del compound, tutto funziona e usciamo dal compound, torniamo nel nostro progetto e automaticamente tutti i sottopancia che avevamo già montato saranno corretti e non dovremo tornare a rimettere mano a questa grafica. Questo è uno dei tanti motivi per cui il compound è veramente molto molto Utile. Ciao a tutti!